del dipartimento di Spock desidero esprimere la mia profonda soddisfazione per la presenza di Piero Angela quello che la scienza e la tecnologia stanno scoprendo perché questo è un marchio di qualità per noi non accontentarsi della routine guardate che il mondo sarà difficile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 Sementata dal senso di appartenenza ad una ad una comunità. Il vice sindaco del comune di Siena, dottor Andrea Corsi. Prende la parola il vice ministro all'istruzione, università e ricerca, il professor Lorenzo Fioramonti. Rosella Postorino, laureata all'Università di Siena, scrittrice, editor, vincitrice del premio Campiello 2018. Viva l'Università di Siena! Grazie a tutti!